E c'è chi ha rinunciato al ruolo di testimonial di Expo 2015 perché ritiene che la grande esposizione universale non affronti le vere problematiche riguardanti i paesi più poveri. I motivi per i quali avevo accettato di aderire a, a questa iniziativa erano, era l'idea che il, il sud del mondo fosse in qualche maniera preservato, protetto, ospite d'onore in una manifestazione come questa, che le, le,